Pensavo di non farmene più e invece eccoci qua. Benvenuti pinguini in questo nuovo video. Scusatemi se sono smorto, ma presto capirete perché. E mentre io mi do alla pazza gioia con questo tampone, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, così che quando troverete altri video di me smorto, voi ovviamente non ve lo perdete. E seguitemi anche su Instagram mentre che ci siete. Visto che adesso vado a impilarmi questo dentro il naso, questo in realtà doveva essere un video felice. Le cose non sono andate benissimo, anzi, no, le cose in frate sono andate benissimo. Al mio ritorno, qualcosa è successo. Odio. Oh facciamolo un minuto allora stavo dicendo io mi sono regato in Francia per un viaggio di lavoro sono partito mercoledì e sono ritornato sabato sera al mio rientro ovvero il giorno dopo un mio amico che sapeva che, che non stavo tanto bene mi fa ma vuoi che ti porto un test covid e ho detto sì porto ma tanto non penso di avere il covid e invece sbagliavo C'avevo il covid e qui c'è la testimonianza E adesso controllo se ancora ho il covid Il minuto è passato Allora Estraiamo il tampone Dalla pipetta Mettiamo il tappo alla pipetta La metto di lato Qui c'è la bustina di plastica in cui ma va Vaffanculo Allora Ecco Mettiamo qua tutti i rifiuti biologici Anche sta merda buttiamoci dentro Dunque il test ha bisogno di 15 minuti Dal momento in cui io metterò queste 4 goccette Ma un minuto che vi mi spiego come funziona Penso che tutti voi ne avete fatto Almeno uno la vostra idea di test rapido Uno Due e 4. Pusciamolo qua. N nel frattempo che aspetto il risposto del mio test, guardatevi la storia del mio viaggio. Mercoledì 8 giugno, ore 4 del mattino. Salgo a bordo del mio Uber per recarmi in aeroporto del primo mattino. Avevo dormito poche ore, visto che avevo avuto il tempo di preparare i bagagli intorno alle 11 di sera. Sfortunatamente il mio tassista ha voglia di parlare e mi chiede dove vado. Rispondo, vado in Francia. Ovviamente, la sua risposta è stata Fortunatamente, dopo un po', la smette di fare domande e ci dirigiamo in aeroporto in religioso silenzio. Ah, ma che è tutta sta voglia di parlare alle 4 del mattino? Una volta giunti in aeroporto, Cerco i banchi chicken di Air France. In effetti, non ho un bagaglio da stiva da imbarcare, ma vorrei imbarcare il mio bagaglio a mano. In qualunque direzione c'è fila, c'è fila dappertutto. Qui ci sarà un, veramente un bel po' da aspettare. Dunque qualcuno potrebbe dire perché imbarco il bagaglio a mano. Se è a mano, lo metto sull'aereo. Perché devo farmi un'ora di fila? Allora, sicuramente voi non sapete che io nella mia vita Avrò preso più di 100 voli E eh, sti cazzi? E ormai i trucchi li conosco tutti O quasi tutti Anzi, se conoscete trucchi che pensate che non conosco Fatemelo sapere nei commenti Quando devo fare un viaggio Con almeno uno, uno scalo A me rompe i coglioni avere il bagaglio a mano Negli aeroporti mentre mi muovo, cerco cibo e cose quindi lo imbarco tanto è gratis e alle compagnie fate un grosso favore perché quando voi mettete il bagaglio a mano sulla cappelliera poi come vedete nel mio video rallentate il processo di imbarco quindi per la compagnia imbarcare i bagaglio a mano per loro è una cosa molto conveniente e infatti come vi dicevo ve lo fanno fare gratis anzi molte volte vi, vi mandano pure un sms e quando io lo ricevo lo faccio sempre. Ovviamente lo faccio sempre quando ho un volo con scalo. Se ho un volo diretto, non mi conviene. Perché poi devo aspettare cose. Non c'è più il vantaggio. Dopo quasi un'ora, riesco a imbarcare il mio bagaglio a mano e mi dirigo ai controlli. Qui la situazione è drammatica. Non ce la farò mai. Eppure mi sbagliavo. Sono riuscito a passare i controlli di sicurezza con largo anticipo e mi dirigo nella zona degli imbarchi. Neanche qua la situazione è migliore. Faccio fila per tutto, volevo prendere un caffè, ma non ce ho riuscito. Quando arriva il momento mi dirigo all'imbarco per il mio volo per Parigi Charles de Gaulle. E appunto, ci imbarchiamo. Avendo preso un volo con Air France, mi aspettavo che l'imbarco sarebbe stato con il ponte, ma in realtà siamo stati stipati all'interno di un autobus e l'autobus andava, andava, andava per chilometri. Quando è che finalmente siamo arrivati dinanzi al bestione alato. Con molta pazienza riesco finalmente a giungere al mio posto. Per curiosità, apro la tasca del sedile dinanzi a me e la mica Disgustato, mi accorgo che ancora. Non siamo partiti dopo 15 minuti dall'orario previsto di partenza. Ma prego, si figuri capitano, finalmente dopo 40 minuti di ritardo iniziamo a spostarci. E ci dirigiamo verso la pista per decollare. L'aereo finalmente si mette in posizione. E allora io vi lascio con l'audio originale della partenza. Perché secondo me è molto carino. Ogni qualvolta un aereo parte sembra come se fosse in Star Trek. E c'è Picard che dice... Partire a velocità di curvatura Attivare Quando ieri si mettono all'inizio della pista pronti per decollare Nel momento in cui ricevono l'autorizzazione della torre di controllo Si devono togliere subito dal cazzo Sia alla partenza che all'arrivo questo perché, soprattutto negli aeroporti molto indaffarati come quello di Charles de Gaulle, o anche quello di Amsterdam Roma Fiumicino, soprattutto gli aeroporti grandi, ogni 30 secondi, se non di meno, un aereo o atterra o decolla. Siccome le piste sono poche. Sì, è vero, molti aeroporti hanno più piste, ma il numero di piste sono sempre molto poche al numero di aerei che ci stanno. Quindi ieri devo sfangolare il più velocemente possibile per lasciare spazio al prossimo aereo. O che arriva o che parte. A un certo punto ricevo la mia colazione, un succo d'arancia e un plum cake. Per ogni morso di plum cake avevo bisogno di 5 sorsi di succo di frutta. E dopo essermi riempito lo stomaco mi sono rilassato in volo finché ci siamo avvicinati a Parigi. Quello che vedete... Non è nebbia, ma sono le nuvole a bassa quota che lei rincontra durante la sua discesa e sembra che faccia sparire l'ala. Adesso compare, scompare? Purtroppo non si vede l'atterraggio perché mi sono addormentato e mi sono svegliato all'impatto che è stato piuttosto duro. Ovviamente non appena il segnale delle cinture viene disattivato le persone si alzano immediatamente, non ho mai capito il motivo per cui si debbano alzare immediatamente e sbarchiamo anche in questo caso con l'autobus finalmente arriviamo al terminal, benvenuto finalmente all'aeroporto di Charles de Gaulle. Io mi devo dirigere al terminal 2F. Ovviamente vedo delle file inquietanti ma a me non riguardano perché devo andare come vi dicevo a un altro terminal e cammino, cammino, cammino, cammino cammino ancora sono un po stanchino cammino molto finché vedo Terminal 2f ma non sono arrivato devo camminare e soprattutto devo fare il controllo passaporti e qui si apre un nuovo capitolo circa 20 minuti di attesa e ovviamente i gate per il Controllo passaporti elettronici, non funzionavano. E vabbè, una volta superato anche questo ostacolo, continuo a camminare per raggiungere questo terminal 2F finché finalmente arrivo. Dopo una breve sosta e box, vado a fare colazione con pano a cioccolato, baretta di cioccolato bianco e cappuccino con latte di soia, per non farmi venire il cagone. E essendo che il mio prossimo volo è tra diverse ore, io mi rilasso e poi mi dirigo verso la zona dei gate dove mi delizio con una baguette per pranzo, mentre attendo il mio volo sotto questo cielo blu. Una cosa che mi lascia perplesso è che, all'orario previsto del nostro imbarco, ancora stavano imbarcando il volo precedente. Inutile che ve lo dico, anche questo volo era in ritardo, ma di circa 30 minuti. Finalmente, quando arriva l'orario giusto, ci imbarchiamo e finalmente mi faccio largo anche in quest'altro bestione alato. Questa volta finalmente ci hanno fatto imbarcare con il tunnel, con la cannuccia per aerei. Ed era ora, visto che ho pagato una sfracconata di soldi per questo volo. Beh, non l'ho pagato io, ma non ha importanza. Nonostante tutti i voli che ho preso in vita mia, ci sono ancora dei rumori a bordo a cui non so dare una spiegazione. Tipo questo. Che cazzo al vita? Se lo sapete che cos'è, scrivetelo nei commenti certo di cose strane in aeroporto ne ho viste parecchie ma le rotonde per gli aerei mi mancavano e l'aereo camminava camminava dentro l'aeroporto forse anche lui stava cercando il terminal 2f come l'ho cercato io finché finalmente arriviamo in fondo alla pista e partiamo come dicevo poco fa a velocità di curvatura in direzione montpellier e ad essere onesti il profilo costiero che c'è a Montpellier e nei dintorni mi ha lasciato a quando sopraffatto. È qualcosa di veramente bello. Cioè, guardate queste immagini. E anche questa. Inutile dirvi che mi sono perso anche questo atterraggio a causa di problemi tecnici col cellulare, ovvero si era riempita la memoria, e quindi passiamo a quando io, ho pulito la memoria, stavo sbarcando e sono arrivato al terminal principale dell'aeroporto di Montpellier, dove dovevo raccattare il mio bagaglio a mano, che ho preso. Sono andato poi ad attendere pazientemente un taxi. Una volta salito sul taxi mi sono accorto che il mio tassista, almeno nel primo tratto di guida, faceva tutto tranne che guardare la strada però dopo circa 20 minuti riuscito a portarmi nel luogo in cui avevo prenotato quest'alloggio su Booking.com Allora questa è la cucina che già ho reso mia in pochissimo tempo qui c'è la lavanderia che non serve In realtà mi è servita ma proseguiamo Ci stanno due camere da letto e il bagno andiamo al bagno questo è un bagno Senza cesso L'eccesso si trova a parte Eccolo qua e... Soggiornino Con Netflix e Disney Plus E questa è la camera da letto Che ogni in questo caso Ho reso mio con tutte le strozzate Come avete visto oh, oh, Ho dimenticato questo aperto come avete visto, c'è qua una bottiglia di Anakin che adesso andrà bevuta. Possiamo andare. Scusate, ora possiamo andare. Il giorno dopo, mi dirigo al mio appuntamento di lavoro. Google Maps mi dice che sono circa 5 minuti di distanza, però Google Maps non mi diceva di dover attraversare anche la selva oscura. Come potete vedere da queste immagini. L'istituto che mi ha spiato in quei giorni si occupa di biologia applicata alle piante e biotecnologie per l'agricoltura. Come direbbe Babba X, loro con le piante ci fanno pure l'amore. Nello stesso pomeriggio c'è stata la mia presentazione che è andata piuttosto bene. Non vi preoccupate, le persone ci sono e che non si vedono nell'inquadratura. Nel tardo pomeriggio vengo accompagnato a fare un giro di Montpellier. Che tra l'altro si dimostra adesso in una città molto carina. Ammirate con me questo panorama. Ci sarebbero tante cose da farvi vedere, però passiamo alla cena. una tartaro con il coriandolo. Bleh. La tartaro buono, il coriandolo. Bleh. Nulla da dire al dessert, che comprendeva un sorbetto, un brownie, un caffè e un'altra cosa che non so che cos'era. Però buono. Durante le ore di lavoro del giorno successivo, ho fatto le stesse cose quindi saltiamo direttamente al pomeriggio. Quando mi delizio con un bel gelato. Per cena prendo un'insalatone gigantesca rinforzata con foie gras. Ma dove cazzo è il foie gras? Aspetta, aspetta. Ah, ah, ah, eccola, questo è il foie gras. Eccellente, possiamo mangiare. Quella notte. Non ho chiuso occhio. Mentre attendo il ragazzo della casa per restituirgli le chiavi, ho un attacco di narcisismo. Dopodiché salgo a bordo del mio Uber e mi dirigo di nuovo verso l'aeroporto. Questo tassista è concentrato alla guida, forse perché ascolta i maneskin. Giunti all'aeroporto, imbarco nuovamente il mio bagaglio a mano e mi dirigo alla zona degli imbarchi. Trovo una sorta di hamaca costellata di stelle di david dove mi rilasso per circa due ore continuo così campione giorno certo mi dirigo al mio gate quando trovo un'inquietante presenza ma questo non è massimo giletti ma non era in russia vabbè dirigiamoci verso il gate 17 direzione amsterdam durante il volo mi accorgo che passiamo sopra a qualcosa di interessante una volta tornato a casa, ho fatto una ricerca e quella è Centrale Nucleare di Kruoz, o come si pronuncia La sua costruzione è stata avviata nel 79 e poi è stata messa in funzione a partire dall'83 Ha quattro reattori nucleari, ciascuno di quasi 1000 MW Riesce a fornire energia a circa il 5% della popolazione francese Che non è pochissimo, visto che sono circa 3 milioni di persone Che bello sapere! di aver voto sopra una centrale nucleare. Tra l'altro, non so se voi lo sapete, le centrali nucleari non sono altro che delle grandissime, grossissime pentole a pressione. La fissione nucleare genera del calore, calore che viene catturato dall'acqua, quindi l'acqua pompata all'interno si riscalda e quindi l'acqua calda viene pompata all'interno di una cisterna. Questa cisterna riscalda dell'altra acqua, queste due sono separate perché... L'acqua che va nel reattore è ovviamente è radioattiva, ma l'altra non lo è che evapora, il vapore ad alta pressione fa girare le turbine il vapore poi viene fatto ricondensare che viene poi ripompato all'interno di quella cisterna e il ciclo si ripete Benissimo! Una volta giunti ad Amsterdam, siamo sbarcati e nel mio pellegrinare un dubbio mi attanaglia Ma io dove cazzo sto andando? Sarà la tanta ammoniaca nel cervello che decido di fare una sosta e box Vaglio a dire riscaldamento globale. Arrivato a questo punto, ho ben poco da raccontarvi. Mi sono messo all'imbarco, ci siamo imbarcati e sono ritornato al punto in cui tutto aveva cominciato, benissimo, dopo tutta questa storia, i 15 minuti sono passati. Secondo voi avrò ancora il covid? andiamo se la telecamera riesce a mettere a fuoco? Ehi, ha yeah, messo a fuoco, ecco, potete ben vedere. Io c'ho ancora il covid Non ce n'è covid Ah, me lo sento tutto. Ma quindi, dove sono beccato il Covid? Quindi, pinguini, grazie per aver visto questo video fino a questo punto. Usate se non sono molto attivo, per ovvi motivi. Vi ricordo, come al solito, di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina e fatelo anche per la mia salute, se, se vi interessa qualcosa. E sicuramente ci vediamo col prossimo video. Ciao!